Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati. Tredicesima domenica del tempo ordinario, giungiamo al culmine del discorso missionario. Risuonano parole radicali di Gesù, Chiama il padre o la madre, il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Parole esigenti ma soprattutto direi profondamente liberanti. Potremmo quasi intitolare questa nostra riflessione «Chi mette al centro Gesù ama tutti di più». Cerchiamo di capire. Vi dicevo che siamo al culmine del discorso missionario, cioè Gesù ha dato istruzioni agli apostoli sul come portare avanti la missione di evangelizzazione ha messo in guardia dalle difficoltà e incomprensioni che incontreranno, li ha esortati ci ha esortati a non aver paura degli uomini, ricordate domenica scorsa. Quindi ecco il culmine. Diverse istruzioni, diversi detti, estremamente esigenti, radicali, forti. E uno si potrebbe chiedere, ma il Signore non sta chiedendo troppo. No, miei cari, Gesù non è troppo esigente. E perché? Perché Gesù è il Signore e il Signore chiede che gli sia dato il posto che gli spetta. A Dio bisogna dare il posto che spetta a Dio, cioè il primo. Chiede di essere messo al primo posto, chiede una priorità nella gerarchia degli affetti e dei criteri di scelta. Se uno accoglie Dio ma non lo mette al primo posto nella sua vita, beh, vuol dire che il suo Dio è ancora qualcun altro o qualcos'altro che ha assolutizzato. Inoltre è bene chiarire che Gesù non sta chiedendo un amore totalitario nei suoi confronti, cioè esclusivo ed escludente nei confronti degli altri. No, assolutamente no. Chiede che a lui non sia preferito niente e nessuno, per dirla con san benedetto nulla anteporre all'amore di cristo come dimenticare ad esempio tra i primi martiri cristiani la passione di perpetua e felicita si racconta della passione di una donna e madre cristiana dell'inizio del terzo secolo dove il procuratore ilariano, avendo potere della spada le disse Abbi pietà dei capelli bianchi di tuo padre e della tenera età di tuo figlio. Sacrifica agli dèi per la salute degli imperatori. Ma lei rispose: Non faccio sacrifici agli dèi. Ilariano le chiese: Sei cristiana? E lei: Sì, sono cristiana. Ecco, l'amore per il Signore è preferito a un amore pur legittimo, santo e buono per i legami familiari. Ma cerchiamo di capire meglio, miei cari, perché qui c'è qualcosa di estremamente liberante. Il Signore chiede di essere messo al centro, che abbia la priorità nella nostra classifica affettiva. Perché cosa succede se noi mettiamo qualcun altro come assoluto? Che rischiamo di assolutizzare quella persona, quell'affetto, quel legame. Rischiamo, cioè, di attaccare... Il cuore di attaccare la spina della nostra vita a qualcuno che la vita non ce la può dare e quindi, e quindi il non riuscire ad amare fino in fondo nella verità l'altro, il non riuscire a seguire davvero Gesù, il non realizzare fino in fondo la nostra missione o addirittura il cadere in delle forme di dipendenza affettiva, di disordine. Qui c'è un tema serio, è un tema quasi di idolatria, cioè di non attaccare disordinatamente il cuore a qualcuno che non mi può dare vita. Ad esempio un giovane deve capire che il padre e la madre gli hanno dato la vita naturale, vanno onorati, rispettati, ma non vanno assolutizzati, cioè non deve vivere per compiacerli o soddisfarne tutte le attese, pena rischiare di non spiccare il volo e realizzare la propria missione. Sant'Agostino avrebbe detto bisogna amare il genitore, ma bisogna preferire il creatore, non bisogna mettere le cose inferiori sopra quelle superiori. Quanti giovani, ad esempio, nella realizzazione della propria vocazione hanno trovato ostacoli proprio a partire dai loro genitori. In questi casi, ad esempio, è importante avere pazienza, ma anche la necessaria fermezza, perché non sempre non subito i genitori capiscono e accettano quando magari il disegno di Dio sul figlio non è quello che loro avrebbero voluto o pensato, ma la bontà di una scelta col tempo li potrà aiutare a ravvedersi nel vedere il figlio o la figlia davvero felici. Un genitore deve capire che il figlio non è un possesso sul quale riversare tutte le sue aspettative, ma è un'alterità e un dono che Dio gli ha affidato perché sia aiutato a spiccare liberamente il volo nella missione che Dio ha sognato per lui. Stessa cosa potremmo dire nelle amicizie, nei fidanzamenti. Se al primo posto non c'è Gesù e la sua parola che mi insegna davvero ad amare, rischierò di non riuscire a correggerlo o persino a lasciar stare, ad esempio, quel fidanzamento se mi rendo conto che non mi porta da nessuna parte perché che l'altro è diventato il mio tutto, perché mi domina la paura di perdere l'altro. E che succede, miei cari, quando si dipende da qualcuno? Che non si è più liberi, perché si dipende. Se io non sono libero da, non sarò neanche libero di. Se io non sono libero da una persona, non sarò neanche libero di dire la verità a quella persona, di scegliere indipendentemente da quella persona. Tanti amori falliscono perché? Perché si pensa che l'altro sia l'assoluto, una persona perfetta, ideale, idealizzata, che non deluderà mai, poi ti svegli, ti rendi conto che non è così e magari lo butti via. In fondo potremmo dire che Gesù al positivo ci sta anche dicendo che non è possibile amare veramente fino in fondo padre, madre, figlio, figlia, amici, se non si passa attraverso l'amore di Dio. L'amore prioritario per Dio eleva, e purifica la nostra capacità di amare tutti nella verità. Quindi possiamo davvero riuscire a seguire Gesù, ad amare come Lui, se davvero lo mettiamo al centro, al primo posto, se al di sopra di tutto cerchiamo Lui e la Sua Santa Volontà. Potremmo quasi dire che Gesù ci dice, in fondo, chi ama padre, madre figlio figli più di me, non è degno di me, non riesce a seguirmi. Perché? Perché prima o poi nella nostra missione cristiana, nella nostra vita, dovremo deludere le aspettative degli altri, dovremo dire cose scomode, dovremo rimproverare, esortare, illuminare, correggere e tutto ciò comporterà anche delle incomprensioni e se davvero al primo posto non c'è Gesù, beh, noi rimarremo incastrati nella ricerca del compiacimento dell'altro tradendo così la nostra missione. Ad esempio, può dirsi un buon genitore, chi dice sempre di sì al figlio. Può dirsi davvero un bravo figlio, chi cerca sempre solo di compiacere il genitore, dimenticando il creatore. O può dirsi buon sacerdote, uno che non dice alle persone ciò che andrebbe detto. Può dirsi buon vescovo, uno che cerca solo di non scontentare nessun sacerdote. Può dirsi buon amico, uno che non sa dire la verità all'amico. Capite? Mettere al centro Dio è fondamentale, anzi dobbiamo sperare che davvero accada nella nostra vita per non rischiare di divinizzare e storpiare le nostre relazioni. Perché ciò si realizzi, facciamo un passo oltre, Gesù ci dice che siamo chiamati a rinnegare noi stessi, a prendere ogni giorno la nostra croce e a seguirlo. Cosa vuol dire questo? Che per esercitarci a mettere al primo posto Gesù è importante allenarci a cercare ciò che a Lui è gradito, cioè imparare a non cercare solo ciò che va a noi, ma ciò che è gradito al Signore, cioè ciò che è il nostro vero bene. Ad esempio, in una situazione concreta, non fermarsi a ciò che ci passa per la testa, ma chiederci, questa cosa Gesù al mio posto la farebbe? Questo desiderio, questa azione è secondo il Vangelo e di conseguenza prendere ogni giorno la propria croce e seguire Gesù. La croce è quello strumento che Gesù ha usato per donarsi fino in fondo, quindi il prendere la propria croce richiama quella battaglia personale che ognuno di noi è chiamato a vivere per crocifiggere il proprio ego, il proprio egoismo, le proprie inclinazioni o passioni disordinate quindi un imparare a dire di no a tutto ciò che amore non è. Tutto questo diventa perdere la propria vita per ritrovarsi. Se vivo centrato sulla ricerca del tornaconto personale o del soddisfacimento egoistico dei miei interessi mi sembrerà di conservare la vita ma in realtà la sto perdendo se imparo invece a perderla, cioè a lasciarmi guidare da Gesù, se vivo secondo la logica dell'amore, allora la ritroverò ora e per sempre. Chi cerca di conservare la vita è come chi cerca di trattenere il respiro, muore asfissiato, perché la vita non è qualcosa da trattenere, la vita è dono da donare. Se guardiamo alla storia possiamo renderci conto della profonda verità di tutto ciò. Le persone più felici non sono quelle che hanno di più, ma quelle che amano di più. Pensate a Madre Teresa. Cosa ha fatto? Ha seguito Gesù, ha donato la sua vita ai poveri e ha visto fiorire gioia e vita attorno a sé. O pensate a Raoul Follerò, sposato, apostolo dei lebrosi che girò il mondo con sua moglie, aiutandoci a cogliere come proprio nell'aprirsi all'altro e nel donarsi all'altro ci sia il segreto della felicità più profonda. E di conseguenza ha gridato ai giovani, o imparerete di nuovo ad amare, o sarete distrutti dal cancro dell'egoismo. Chiediamo che davvero la parola di oggi ci aiuti a mettere Gesù al primo posto, così che ogni nostro amore possa essere purificato, elevato, divinizzato. Che il buon Dio vi benedica tutti. Pace e bene.